L'amore comincia dall'amore del sé. Non essere egoista, ma ama te stesso. Senza restarne ossessionato o diventare un narciso. Sono due cose diverse. L'amore per sé è un fenomeno fondamentale. Solo allora potrai amare qualcun altro. Nessun altro è mai stato come te e nessuno lo sarà mai sei semplicemente incomparabile accetta, ama e celebra ciò che sei e in quella celebrazione comincerai a vedere l'unicità e l'incomparabile bellezza degli altri l'amore è possibile solo quando esiste una profonda accettazione di se stessi dell'altro e del mondo l'accettazione crea l'ambiente in cui l'amore cresce il terreno in cui si rifiorisce l'amore non è una relazione è un relazionarsi una relazione è qualcosa di finito e porta all'immobilità completa è la fine della luna di miele ora non esiste più né gioia né entusiasmo tutto è cessato puoi portare avanti la relazione per mantenere la tua promessa perché è comoda, conveniente, sicura perché non c'è altro da fare perché se la rompessi ti ritroveresti nei guai relazione vuol dire qualcosa di chiuso completo finito l'amore non è mai una relazione è un relazionarsi è sempre un fiume che scorre senza posa l'amore non conosce alcuna stasi la luna di miele comincia ma non finisce mai non è come un romanzo che inizia da un certo punto e termina in un altro è un fenomeno che continua senza fine le relazioni finiscono, ma l'amore continua. Ma perché riduciamo la bellezza del relazionarsi a una relazione? Perché abbiamo tanta fretta? Perché relazionarsi è insicuro, mentre una relazione è una cosa certa. La relazione è sicura, mentre il relazionarsi è solo l'incontro di due sconosciuti, forse solo per una notte pronti a dirsi addio al mattino. Chissà cosa accadrà domani. Abbiamo così paura che vorremmo renderla una cosa certa. Vorremmo che il domani assecondasse le nostre idee senza permettergli di seguire il suo corso. Ecco perché riduciamo immediatamente tutti i verbi a un nome. Quando ami una persona, cominci subito a pensare al matrimonio, a un contratto legale. Perché... Che cosa c'entra la legge con l'amore? C'entra proprio perché manca l'amore. È solo una fantasia che sa di essere effimera. E prima che scompaia, è bene sistemare le cose, adoperarsi, affinché diventi impossibile separarsi. Esistono fiori dell'amore che sbocciano solo dopo una lunga intimità e ne esistono altri che sono stagionali in sei settimane si aprono al sole e dopo altre sei sono spariti per sempre esistono fiori che impiegano anni per spuntare e ce ne sono altri che impiegano ancora più tempo più lunga è l'attesa maggiore sarà la profondità ma deve essere un impegno da cuore a cuore non deve essere nemmeno verbalizzato perché ciò vorrebbe dire profanarlo deve essere un impegno silenzioso da occhio a occhio da cuore a cuore da essere a essere la donna pensa di conoscere l'uomo e l'uomo pensa di conoscere la donna nessuno invece sa nulla è impossibile conoscere l'altro resta un mistero e darlo per scontato è irrispettoso e offensivo pensare di conoscere tua moglie è molto molto presuntuoso come puoi conoscere quella donna come puoi conoscere quell'uomo sono processi non cose la donna che hai conosciuto ieri oggi non c'è più tantissima acqua è passata ora è un'altra totalmente diversa quindi relazionati da capo ricomincia di nuovo non darla per scontata e osserva in viso l'uomo con cui hai dormito l'altra notte non è più la stessa persona è cambiato moltissimo tantissime cose in un numero incalcolabile sono cambiate questa è la differenza tra una cosa e una persona i mobili della stanza sono sempre gli stessi ma l'uomo e la donna no esplora ancora ricomincia di nuovo ecco il significato del relazionarsi relazionarsi vuol dire ricominciare in continuazione e sforzarsi sempre di attivare a conoscersi e acquisire familiarità con l'altro presentarsi e ripresentarsi sempre e di nuovo provare a scorgere tutte le sfaccettature della personalità dell'altro andare sempre più in profondità nel mondo dei suoi sentimenti nei suoi più profondi recessi del suo essere tentare di sciogliere un mistero che non può essere sciolto questa è la gioia dell'amore è l'esplorazione della consapevolezza e se ti relazioni senza scadere nella relazione l'altro diventerà uno specchio e esplorandolo farai lo stesso con te stesso senza accorgertene gli amanti diventano uno specchio l'uno dell'altro e l'amore si trasforma in una meditazione prova a pensarci quanto tempo è passato dall'ultima volta che hai guardato tua moglie o tuo marito negli occhi forse anni dai già per scontato di conoscerla o conoscerlo cosa c'è da guardare ancora ti interessano più gli sconosciuti che le persone che conosci perché di queste credi di conoscere l'intera conformazione dei loro corpi il modo in cui rispondono tutto ciò che è successo si ripeterà nel tempo e di nuovo ed è un circolo vizioso non è così in realtà non è proprio così nulla mai si ripete tutto è e ogni giorno nuovo, solo i tuoi occhi e le tue supposizioni invecchiano. Solo sul tuo specchio si raccoglie la polvere che ti rende incapace di riflettere l'altro. E per questo dico, relazionati. E con questo voglio dire, resta sempre in luna di miele. Continuate sempre a cercare di indagarvi l'uno con l'altra. A trovare nuovi modi di stare insieme e di amarvi. E ogni persona è un tale mistero infinito, imprevedibile e insondabile, che non si può mai dire io lo conosco o la conosco tutt'al più si può affermare ho fatto del mio meglio per conoscerlo ma il mistero resta tale di fatto più conosci l'altro più l'altro diventa misterioso allora l'amore sarà un'avventura senza fine